Uomini spesso si domandano, c'è una vita oltre la morte? Cosa accadrà dopo? L'inferno rappresenta l'incubo di tutte le persone che fanno qualcosa di sbagliato.